Ciao, buongiorno, salve, benvenuti nel mio canale Volevo fare questo video per questa recensione di questa crema Skin Labon che è una crema abbronzante, favolosa, poi vi dico Volevo far fuori, lo volevo far fuori, fuori, in campagna sono nella casa in campagna fuori c'è un bel giardino, c'è tanto spazio mi metto lì, faccio il video ma fa caldo caldo caldo Molto caldo, molto caldo, molto caldo. Allora mi sono ritirata qui dentro. Qui dentro è una casa vecchia, quindi ci sono i muri molto spessi e si sta bene anche senza aria condizionata. Ma bando alle ciance. Ski lavo. Allora, questa crema, io ho pagato solo la spedizione di 8 euro. Il costo non ve lo ricordo più, mi sembra sui 15-16 euro solo la crema, ma non voglio dire un prezzo che non so un altro, non me lo ricordo più. L'ho presa qualche mese fa, ma eh, prima di, di farvela vedere l'ho voluta testare. Ieri sono andata al mare, finalmente, in Liguria, e vi devo dire una cosa, ma perché bisogna stare seduti lì nella sedia a sdraio, anzi no, sdraiati nel lettino al sole 12 ore? Una volta lo facevo, adesso non ce la faccio più, infatti, ieri sono stato un po' al sole, un po' in acqua, un po' il sole, un po, in acqua, un po' in acqua, un po' in acqua, un po' il sole, ma non ce la faccio più stare tanto uh, al sole quindi mi sono portata la crema non è una crema protettiva è un autoabbronzante addirittura quindi cosa ho fatto? ho messo prima la mia crema protettiva perché eh, ragazzi quest'anno sono bianca a luglio essere ancora bianca così mh, di solito no io sono già molto più scura quest'anno non ho preso sole quindi sono bianca ho messo la mia crema protettiva fattore 6, <ride> che protettiva è, eh, sì, anche sul viso fattore 6, ma potete metterla più alta. E poi questo attivatore di abbronzatura, che devo dire è molto ottimo, mi è piaciuto molto, perché assorbe subito la, nella pelle, lo sorbita lo assorbe subito nella pelle. Io vi stavo dicendo questa cosa, ma pensavo ieri al mare, l'acqua è talmente pulita che si vedeva il fondo che era una meraviglia eh, io vado in Liguria al mare perché sono vicina ma torniamo alla nostra skillabo allora si presenta in questo modo l'ho già usata naturalmente e... mo me l'apro la ah, me l'apro la anche perché è liquida ha questo colore guarda è liquida sembra una maionese marrone ma vi assicuro che poi mettendola assorbe subito io addirittura sapete cosa faccio? Eh, la metto nel viso al posto della crema idratante così quando esco vado a fare la spesa sono qua in campagna ho già l'attivatore della bronzatura ed è... adesso sono tutta spalmata ed è profumatissima e si assorbe veramente velocemente si assorbe veramente velocemente, ve, si, si assorbe veramente velocemente. Oh, buona profumo buono ottima ottima mm, posso dire acquisto no perché mi è stata regalata ho pagato le, la spedizione 8 euro di spedizione e vi assicuro che ne vale la pena la Skillabo era una marca che non conoscevo l'ho conosciuta qualche anno fa e ho già preso prodotti della Skillabo devo dire che sono ottimi quindi non sono pagata per fare questa recensione ma volevo condividere con voi questa crema che è davvero fantastica quindi io spero che il video vi sia piaciuto Mettete un like, eh, supportate il canale solo con dei like, solo con dei commenti e io ne sarò molto molto molto felice. Vi saluto, vi mando un abbraccio, un bacio, ciao, ciao ciao, ciao.